Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo la prima maglia del Barcellona per la stagione 22-23 in edizione Player, la maglia indossata dai calciatori. La maglia di casa dei Blaugrana conferma un ritorno ai valori più tradizionali, con design a strisce tricolore, con tonalità di blu differenti, accompagnate dal rosso. Il look elegante della divisa si arricchisce dell'oro per il logo Nike e altri dettagli. La maglia casalinga del Barcellona 22-23 trae ispirazione dalle divise del club a cavallo del nuovo millennio. I colori sono ad esempio quelli della camisetta dei catalani indossata per la stagione 2001-2002. La maglia Authentic è la versione indossata in campo dalla squadra. La vestibilità più aderente rispetto alla versione Home è progettata per il fisico dell'atleta. Avevo già visto questa maglia ancora all'inizio quando ancora non era stato definito lo sponsor, trovate qui sopra la recensione. Ho deciso di vedere di rivederla perché è veramente molto bella. Nella mia classifica questa prende 4 stelle. Una maglia stupenda di una squadra tra le più blasonate e famose al mondo, quindi una maglia secondo me che bisogna avere. Il costo lo vedete qui sopra, che per una maglia fatta così bene in una versione player è veramente bassissimo. La qualità è ottima, i colori sono brillanti, le cuciture non danno fastidio, devo dire che mm, come al solito su JJ Sport si trovano veramente degli ottimi affari.